definitivamente detto la loro sull'opportunità o meno della riaccensione dell'impianto di incenerimento di Acea ex Termiera. Un primo risultato perché altrimenti avremmo continuato a sentire eh, decine di consiglieri dire pubblicamente di essere contro il incenerimento e poi materialmente non fare mai nulla in concreto in direzione appunto non solo dello spegnimento dell'impianto ma dall'altra dell'avvio una gestione diversa dei rifiuti. Addirittura abbiamo sentito consiglieri comunali parlare di strategia rifiuti zero, di atti di indirizzo depositati che appunto orientavano il comune verso l'applicazione della strategia rifiuti zero. Tutte queste belle barzellette, andando avanti con il tempo, si sono poi di fatto piano piano, una dopo l'altra, svelate. E allora abbiamo cominciato a vedere che dal piano d'ambito Votato ormai un anno fa, dove già si prevedeva la produzione di CSS, combustibile solido secondario, cosa che denunciammo già all'epoca. Vediamo che il piano d'ambito dà il via ad una gara d'appalto per la gestione dei rifiuti a livello di ambito, quindi praticamente di tutti i comuni più o meno della provincia di Terni, e che all'interno di questo bando è contenuto proprio la produzione di CSS. Il CSS non è nient'altro sono nient'altro che balle di rifiuti indifferenziati che vengono bruciati. La differenza col vecchio CDR è che nel CSS, che significa combustibile solido secondario, non vanno i rifiuti riciclati, ma sostanzialmente di rifiuti viene fatto. Ma che cosa ha fatto il governo tecnico astutamente? Per decreto cancella la natura di rifiuto a dei rifiuti, cioè dice quei rifiuti lì, Siccome vengono raccolti e poi trattati in un impianto industriale, non sono più rifiuti, ma sono materie, materie seconde con il quale si fa questo combustibile. Quindi per magia, proprio sulla carta, perché poi da un punto di vista proprio chimico, fisico, rifiuto è e rifiuto rimane. Ma sulla carta viene trasformato col decreto clinico, due decreti anzi, uno prima del 6 luglio del 2012, che anticipava poi quello ultimo del marzo di quest'anno, del febbraio di quest'anno, in cui appunto viene normata la produzione e chi potrà bruciare il CSS, il combustibile solido secondario. E qui viene la terza, quarta sorpresa. Vediamo che a bruciare CSS possono essere cementifici, impianti industriali, centrali termoelettriche. Ora questo particolare spugge a tutti perché qua dentro ovviamente perché tutti quanti parlano di terniena come di un inceneritore, in realtà terniena è esattamente una centrale termoelettrica per legge, non è un inceneritore come era per, per capirci l'impianto dell'asma che è stato chiuso, è una centrale termoelettrica, cioè un impianto che nella loro mente viene utilizzato per produrre energia, peccato che poi Esattamente, è una tipologia di impianto che potrà bruciare CSS. Ora la domanda è, intanto capire quali impianti su questa città potranno usare il CSS. Su articoli di giornali sono apparsi tre impianti, di cui uno l'AST, ma è un po' difficile capire quale, dove l'AST possa bruciare e utilizzare CSS, ma ammesso che uno di questi impianti sia AST, ne restano fuori due. Noi un secondo lo sappiamo e siamo sicuri. Il gioco fatto col piano d'ambito è stato pubblicamente dire che si, fa, si faceva la finita con l'incenerimento anche perché contemporaneamente la, la legislazione e le norme sul, sulla produzione di CSS venivano portate avanti, quindi sapevano che comunque i rifiuti sarebbero rientrati dalla finestra, ecco dove è stato il giochetto, io dico che pubblicamente non brucio rifiuti. Dopodiché nel frattempo, penso tra luglio e agosto c'è stata l'approvazione del teno d'ambito, a luglio il primo decreto che trasformava il CSS in combustibile e quindi dicono così, intanto posso dire che non brucio più i rifiuti, e nel frattempo tanto col decreto Clini fai passo tutta la storia e torno a bruciare i rifiuti un'altra volta e questo è stato il giochetto che loro maggioranza qua dentro hanno pensato di poter poi utilizzare in questo anno che ci vedrà sottoposti a una martellante rottura di palle chiamata campagna elettorale in cui mo sentiremo tutti contro gli inceneritori gente improvvisata folli che su facebook fanno pazzola ne vedremo delle belle tra tutti contro l'incenerimento noi ci avremo un bel compito che è quello oltre di portare avanti le nostre iniziative anche quella di andare a rispondere punto su punto a tutti questi qua Iniziamo oggi, così per l'estate ci possiamo ridere soddisfatti, e a settembre ricominciamo da capo, perché questa storia va avanti. Va avanti in che modo? La gara per la gestione della raccolta di, de, dei rifiuti verrà giudicata a dicembre. ASM ovviamente si presenterà come si presenteranno altre imprese. Sappiamo già che ASMA ha pronto un progetto in cui si prevede la costruzione di un impianto per il trattamento dell'indifferenziato che ha alla fine, quindi con quello che resta dell'indifferenziato a cui è stato tolto già parte del rifiuto riciclabile che quindi non può essere bruciato, quindi tutto quello che verrà uscito fuori da questo impianto sarà appunto finalizzato alla produzione di CSS. Noi gli abbiamo risposto. Le CSS può fare come hanno fatto a Vedelago, c'è cioè un impianto che riutilizza la parte irriciclabile, non riciclabile dei rifiuti e la trasforma in manufatti attraverso l'estrusione che è un meccanismo, come dire, una tecnologia molto semplice, direi anche abbastanza antica e, e comunque non obsoleta. Questo, questo è quello che noi abbiamo risposto. Il dramma invece qual è? Che continuiamo a sentire i partiti della maggioranza festeggiare questo piano d'ambito come il miglior piano d'ambito che, che ci poteva arrivare addosso. Peccato che, da una parte, come dicevamo fino adesso, si produce CSS quindi i rifiuti escono dalla porta e di fatto rientrano alla finestra oltretutto, oltretutto mascherati da combustibili. E questa è la prima come dire, presa in giro. La seconda è che è di fatto un piano d'ambito che per tre anni sospende l'incenerimento. Per tre anni significa fino al 2015. Quindi non è che, come dire, passa avanti fatto in che modo, se già sai che il CSS ti permetterà ad Acea o ad altri di bruciare di il... rifiuti. Eppure continuiamo a sentirci ripetere in varie serie che questo era il miglior piano d'ambito possibile. Ora noi, come dire, prima dell'estate ci avevamo piacere a rincontrare questi signori e andarli a ricordare che, eh, come dire, la presa per il culo estiva è finita. In modo tale che adesso, come dire, per luglio, agosto cominceranno a fare quelle deliberette... Parlamento in cui no, vengono votate tutte le cose più importanti adesso, nel frattempo noi ci anticipiamo il lavoro perché a settembre ovviamente questa storia qui dovrà essere ripresa e dovremo obbligare chi vincerà la gara d'appalto a non produrre CSS con gli scarti finali della lavorazione dell'indifferenziato, altrimenti ritorniamo da capo a 12. Che perlomeno non si produca CSS a termine, dopodiché. Acea potrà bruciare il CSS perché oltre a non essere più rifiuto il CSS è stato liberalizzato, quindi io che sono il proprietario dell'inceneritore lo posso anche acquistare da Bolzano. Però intanto come dire? No, facciamo la battaglia perché non venga prodotto sul territorio se no l'assurdo è che praticamente il, il CSS verrà prodotto laddove c'era l'inceneritore dell'ASM lì verrà fatto l'impianto di trattamento e selezione e poi praticamente attraversano la strada e gli portano le palle di CSS a mano cioè questa è la realtà dei panni a, a, a, a, a Terniena per quello che riguarda Terni più agli altri impianti che capiremo mano a mano quali saranno Ovviamente i cementifici su questo sono la punta avanzata, anzi addirittura un paio di associazioni ambientaliste, per fortuna non tutte, hanno benedetto l'uso del CSS nei cementifici, quindi ci sentiremo oltretutto ripetere anche la storiella del fatto che col CSS si abbattono le emissioni e periscorrendo, perché siccome le centrali termoelettriche e i cementifici bruciano carbone, allora bruciando CSS c'è meno inquinante. In realtà qualunque testo di esperti del settore dice che non è che ci sta un abbattimento delle emissioni, c'è cioè un abbattimento delle emissioni tipiche del carbone, ma che vengono semplicemente sostituite con le emissioni date dal CSS. Quindi non è che, come dice, stanno facendo un regalo, non è che là dentro viene bruciato che ne so, gas metano o legna del camino e comunque su certe quantità rimane sempre pericoloso avverranno ah, bruciati rifiuti. Quindi, come dire, eh, saremo sottoposti per un anno a tutta questa storia, teniamoci pronti, perché insomma, questi vanno stanati posto per posto, assemblea per assemblea, incontro per incontro, comizio per comizio, cioè non deve passare assolutamente questa storia, la città deve sapere che quello che viene detto dal Consiglio Comunale è assolutamente falso, a termine si bruceranno i rifiuti e molto probabilmente chi godrà? questo CSS è sempre lo stesso inceneritore contro voi, loro dicevano di essere.